Ciao a tutti, vediamo come rendere speciale l'inizio della giornata per noi o per i nostri cari. Ho pensato di personalizzare questa semplice tazzina in vetro con una scritta eh, buon caffè, buona giornata. Inizio col fissare questa scritta all'interno della tazzina con un po' di carta gommata successivamente applico anche al piattino la scritta buona giornata inizio dall'incisione della tazzina una fresina diamantata e un trapanino molto preciso che ruota ad alta velocità seguo il testo che voglio eh, incidere sul vetro all'inizio faccio tutto eh, il bordo poi tolgo la scritta la carta metto all'interno un tovagliolo colorato in particolare di rosso per vedere bene eh, il contrasto e poi vado a riempire eh, la scritta, le lettere sempre con la fresina diamantata è un lavoro eh, di pazienza ci vuole un po' di tempo ma alla fine il risultato è davvero gradevole se il trapanino eh, non ha delle vibrazioni particolarmente accentuate si riesce ad essere molto precisi come in questo caso. Per evitare sbavature eh, inoltre non fisso al tavolo eh, con plastilina o altri metodi eh, la tazzina ma la tengo in mano e la giro a seconda di eh, come mi trovo più comoda a seconda anche del tipo di lettera che devo andare ad incidere io per comodità tendo a togliere la polvere con il dito ma si può fare benissimo con un pennello ecco una volta fatta la tazzina vediamo un bellissimo risultato posso passare al piattino qui si può notare che la scritta buona giornata è stata leggermente curvata proprio per seguire la forma del piattino se avessi messo una scritta dritta eh, non sarebbe stata eh, bene aderente alla forma rotonda del piatto. Il procedimento è sempre lo stesso, anche in questo caso una volta terminato il contorno stacco eh, il pezzettino di carta, così vediamo bene il contrasto sul tovagliolo rosso e posso andare a riempire scritta quindi le lettere ecco vediamo il risultato finito buon caffè e buona giornata ma avrei potuto scrivere anche il nome di una persona di un amico per augurare eh, una buona giornata e un buon caffè l'effetto è davvero piacevole da un semplice eh, piattino una semplice tazzina in vetro abbiamo creato un oggetto speciale e vediamo il risultato con un caffè vero e proprio il contrasto del, del colore scuro del caffè con la scritta è davvero carino Vi ringrazio per l'attenzione, se siete interessati all'incisione su vetro vi consiglio il libro La tecnica dell'incisione su vetro con mini trabano, troverete sicuramente tanti suggerimenti eh, per le vostre creazioni, lo trovate presso l'editore Libri Sandit o eh, nelle librerie e su internet o nei negozi online. Vi aspettiamo per i prossimi video, visitate il nostro sito elettronica didattica e iscrivetevi al canale per restare sempre informati e vedere cosa faremo in seguito. Ciao a tutti, a presto!